Zombie Apocalypse Buongiorno a tutte. Buongiorno a tutti. Nuovo video. Vlog. Ovvero che Come state? Io bene. Anche se mi sono svegliata un po' con gli occhiali. Ma pazienza, ci facciamo adattare. E niente, ragazze mie. Comunque. Ehm... Stamattina mi sono svegliata appunto con una burrasca che non finiva più, intendo dire parlo del vento, sto parlando che c'era tanto vento, c'è ancora un po' di vento, eh, però mh, durante la nottata e la mattinata all'alba si sono sviluppati gli occhiai sui miei occhi, comunque non importa. A parte questo non ho dormito benissimo perché appunto stanotte mentre stavo dormendo mi sono provato di chiedere dal letto mamma per dettagli e niente fortuna ero ancora sul letto e non ero per terra perché io mi metto sempre nel mezzo del letto io ho, non so se voi avete idea del mio letto non è un lettino è un lettone, è un lettone è un matrimoniale e io mi metto sempre nel mezzo del letto a non evitare che se faccio una capriola non cado giù e niente quindi per evitare di cadere giù mi metto sempre nel mezzo e niente, capire si fa per dire tra una girata e l'altra nel sonno è bene sempre non cadere, guardarsi sempre attorno. E niente ragazze, eh, a parte il mio sonno e tutte le mie eh, frignacce, come si vuol dire, sì, io ho dormito piuttosto benone. Eh, non benone, no, bene, siamo discreti, discretamente. Ehm... Quindi stesso discorso, se mi metto a di là è perché se mia nonna mi devo mettere in camera, quindi vabbè, niente. Non posso aprire la finestra, perché non la posso aprire perché c'è appunto vento. Quindi come mi dicevo, di qua ce n'è quanto c'è di là, quindi vabbè, non fa testo se di qua che di là ce vento, perché di qua siamo più riparati, però di là, dall'altra parte di casa mia dalla finestra è ancora più forte il vento quindi voglio evitare evitare di aprire la finestra ma vabbè quindi nulla cos'è a mente per stamattina nulla di formula bella chiacchierata con voi schiacchierano eh, le facce che tanto l'ho già fatta prima di, prima di fare colazione eh, e niente ah perché chiesse perché mi chiedesse dove ho preso il senso d'aim Reperibile sia, però vabbè, sapone, è reperibile sia, vabbè, qua sono in Sardegna l'ho preso sapone profumo, ad acqua e sapone perché me l'ha chiesto, ma anche da non so se sbaglio, a nelle saponerie, cioè nelle varie profumerie, anche Douglas o, o che Dio si voglia, anche nelle altre profumerie. Per senso, dai, parlo del dentifricio, sì, ma va? Certo dentifrice, sensorine è reperibile dappertutto non so adesso voi che profumeria abbiate però penso che sia reperibile ovunque non lo so eh? io l'ho preso a, a sapore di profumi però voi lo potete anche prendere volendo anche in farmacia se non vi costa troppo poi vedete voi il vostro budget quale avete voi non voglio farvi i conti in tasca ci mancherebbe solo quello però se, vabbè, se, se, se vi potete permetti di prendere il dentifrice in farmacia alzo le mani io non eh, io non mi metto in mezzo ci mancherà anche quello però se, se voi mi interessa di prenderlo in farmacia prendetelo pure comunque niente per essere più educata ancora ehm, sì, lo potete prendere anche ad uno il o da il dentifrice della senso dai nulla vi vieta Comunque, niente, a parte questa piccola informazione di servizio che ho dato a uno degli iscritti, è eh, iscritte soprattutto chi interessa. Ah, è anche il Manto non so chi di voi, non so se mi è stato chiesto o meno, comunque, anche quello è terribile. Sembra come dire che ha il discount, al discount, eh, al discount di, di ogni città in cui si vive. Comunque, a parte queste preghiacce che dico. Nulla, um, che dirvi, eh, cosa ho fatto ieri? Ieri mi ho guardato quello che è successo in tutta Italia, non ve lo dico perché tanto va bene, potrei anche dire, però già sappiamo cosa è successo in Italia, cosa, cosa, che bella giornata è stata ieri, però non la voglio accennare perché questo non è un programma di, di, di cronaca, però non è un canale di cronaca, però... Sampiamo cos cosa è successo ieri, no? in televisione, che annuncio è stato fatto in tutti, in tutti i TG, quindi non voglio, voglio evitare di parlarne, perché qua si parla di make-up ma anche di altro, perché io non sono come altre ragazze che parlano di tutto e di più, però io mi astengo al mio, al mio essere eh, quotidiano, anche un po' di poverello di canale, cosa vuol dire con questo? mi spiego meglio non voglio parlare di cose pesanti ecco perché io sono un canale piccolo e stento a crescere poco e poche visual è vero non mi preparo nulla per youtube però con questo non voglio dire che devo appesantire gli altri con, con i discorsi che non c'entrano niente comunque niente ehm mi sto trovando bene con il mantovani a parte che la pecca che ha che ieri mi scivolata dalle mani forse anche un po' anzi senza il forse poi è colpa mia perché mi è scivolato alle mani eh, però vabbè mi sta facendo la dolce e tutto quanto body, skin care, skin care, head, head e quindi volete non volete ho aperto il il flacone del coso del, del mantovani e mi si è scivolato tra le mani mentre mi stavo lavando e, e si è rotto il, il cosino dove si apre, quindi io vedo che cosa posso fare si si è rotto, quando voi aprite tac, per il, il, sap, il, il sapone del, del bagno schiuma Volevo non vuoi, mi si è scivolato tra le mani e niente comunque molto buono come bagno schiuma non ce l'ho qua presso però se mi dimentico, cioè scusate se mi ricordo, mi metto una foto qui o qui, non voglio dire bugie però se mi ricordo, non lo so, mi metto una foto o da questa parte o di qua del mantovani, e se no vi farò un altro video a parte del mantovani e di altri skincare che ho avuto, eh, da, che sto facendo tuttora in questo periodo. Mm, è sempre la solita, non cambio mai. Quando cambierò vi avviserò, comunque niente, Molto bello, è molto buono, pulisce bene e la profumazione, chi se ne frega, però dopo della vita anche la profumazione per me conta, perché se non profuma non è un bagno schiuma, è vero, il profumo deve essere profumo, però come vi sto dicendo prima, ehm, preferisco che il bagno schiuma abbia anche un po' di profumo, non deve essere in, in odore, ma io lo voglio in odore perché se no non sono contenta e vabbè se no che voglio schiuma quelli da farmacia ma quelli non mi piacciono, non mi ci trovo, non li sopporto quindi preferisco una cosa da supermercato supermarket, perché altrimenti nada, non ci siamo Sì, lo so, molti dicono ma che tenefriola deve fare anche la schiuma non solo se no lì eh, non... sono testata, sono come i sardi io perché sono sarda appunto sono stessata come i sardi, quindi se non c'è una volta che non mi accontenti, che deve essere come non è, deve essere per forza quello che dico io, se non è come dico io, non sono contenta, ecco, sta abbugliando adesso, sta diventando buio, perché qui dovete sapere che le, il tempo non è bellissimo, quindi vabbè, niente, ecco. In un posto turistico di mare non è bello a volte la giornata vabbè comunque parlava tutta bella però tante volte la giornata è quella che è comunque vi sto dicendo domani è molto buono profuma bene e lava bene pulisce bene stop fa un'ottima schiuma perché la fa è, è buona ed è buona per dire che lava benissimo nulla mentre eh, altro volevo dirvi ah si sì, il vidal finora lo, lo, lo stavo scartando l'ho accontalato perché devo dire verità um, insomma fa un po' di come dire fa un po' di secca la pelle insomma mi secca la pelle quindi ho detto no questa volta non è che secca la pelle si secca la pelle quindi ho deciso di accontare acc si va bene basta. Metterlo da una parte e poi riprenderlo se ne ho bisogno di riutilizzarlo, altrimenti niente. Perché il vidal era tutto buono, tutto quello che voglio io, però mi ero pressionata anche troppo. Tanto è vero che dopo un po' ce l'ho ne proprio. Mi sono scocciata e sono passata direttamente dritta dritta al mantovani, e niente. Già, stamattina ho un progetto di fare altri video. Altri video non dico così ma altri dove mi posso sbilanciare meglio non lo so vediamo magari sbilanciare meglio nel senso che voglio parlarvi dei trucchi che finora non ho usato e vedere come sono le texture e come scrivono soprattutto sì dai ragazzi diciamocela tutta se una paletta non scrive non è una buona paletta diciamoci la verità e niente Bene ragazze, è arrivato il, il momento di chiudere il video perché altrimenti diventa troppo lungo e non rientra nell'algoritmo appunto di Youtube perché ho sentito dire da altre che se il video diventa troppo lungo non se lo fila nessuno ma anche se non è interessante non se lo fila nessuno, vabbè mm, non ci facciamo caso, amen, ah, pazienza ciao ragazzi, un bacio e... Perché no? A un prossimo video. Ciao. Mettete un bel pollice in su, commento, iscrivetevi e attivate che cosa. La campanella. bravi Ciao. Seguitemi su Instagram, mi raccomando.